Un ricordo di Laura Betti. Ma io ho passato gli ultimi anni al, con Laura alla Fondazione Padolini e Laura è stata l'anima del processo, della battaglia a favore del recupero della memoria di Pierpaolo. Ed è stata una donna straordinaria, una grandissima attrice. Quando recitava le poesie di Pierpaolo. La gente si commuoveva, tanta era intensa la sua partecipazione ed era anche una donna bellissima. Io ho un ricordo straordinario della sua intelligenza, della sua bellezza e della sua capacità di mobilitarsi in difesa appunto di questa grande battaglia per la verità sulla morte di Pierpaolo.